Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi si guarda la prima tappa del Giro d'Italia. Andiamo subito col vedere uno dei grandi favoriti, Remi Remy Cavagnà. Arrivato a 1,70 da Tobias Foss al primo intermedio. All'arrivo se l'è battagliata con la sorpresa del norvegese e è poi è andato a chiudere in ritardo però. Guardiamo subito Edoardo Affini, cronoman italiano che a sorpresa va a superare Tobias Foss e va ad incidere un tempo pazzesco che sarà molto difficile da oltrepassare. Tobias Foss, Edoardo Affini e Jos van Endem che vediamo ora in azione, tutti e tre del team Jumbo Visma che sembra dominare questa cronometro a Torino. Anche Jos van Endem all'arrivo gran tempo. E ora iniziano a partire i big, vediamo subito Egan Bernal all'azione, con lui Samo Yates anche e Joao Almeida che fa segnare un grandissimo primo intermedio. Vediamo in azione il portoghese Almeida che ha l'arrivo miglior tempo addirittura di Remy Cavagna, attualmente terzo. E ora dopo tantissimi mesi che non corre parte uno dei favoriti Remco e Venepul parte già bello prepotente al primo intermedio un secondo e 93 di distacco lo vediamo proprio a tutta particolare nella catena ceramic speed messa ovviamente per guadagnare più watt possibili all'arrivo Solo sesto in questo caso Comunque buona prima gara per lui E parte il campione del mondo Filippo Ganna Anche il favorito in questa cronometro di Torino In casa per lui Abbiamo visto subito come è andato a affrontare le prime curve Al primo intermedio Un secondo e settanta da Affini Che aveva fatto segnare un grandissimo tempo E lo vediamo all'arrivo Ganna che siamo abituati a vederlo Nella seconda parte delle dell'ecronometro Andare ancora più forte della prima parte E di fatti conferma proprio questo trend. Perché dall'1 secondo 70 arriva l'arrivo con 9 secondi 98 di vantaggio con 58,7 di media. E se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornato su tutti questi video.